Oh cosa succede, accidenti Sembra che ci sia un, una sorta di portale Io mi metto un'armatura molto bella in realtà Ci sono dei blades Ok, mi fanno male ma non troppo Io riesco ad ucciderli con una spadata Perché questa spada fa 62 di attack damage Ok, c'è la seconda ondata Praticamente queste cose vanno ad ondate. Escono questi tizi e cercano di uccidermi Iscrivetevi per favore Via Ok, dobbiamo proteggerci, eh, perché comunque eh, mi fanno male, perché il fuoco fa sempre male. Quindi direi di scavare un attimo qua sotto, così. Ok, perfetto. Fare una piccola scala nel caso... Oh no, no, no, no, no, no, sono in troppi. Stanno diventando sempre di più purtroppo, perché è così che vanno questi portali così maledetti, che arrivano da un'altra dimensione. Via, aia, aia, brutta, brucia, brucia. Poi dobbiamo anche capire il mistero per il quale nascono questi portali in questo mondo strano. Ok credo che sia finita Perfetto allora uh, vediamo un attimo Perché non ne sono affatto certo Siamo attenti Per carità <gasps> Ho trovato un portale strano cos'è Oh, Porca puzzarda ma che cos'è questo posto Assurdo Guardate ma che bello che è Oh mio dio non mi fate niente voi, vero? Niente? Ok, perfetto, bene Scusate non, non, Fate un po' schifo Però non, vi lascerò perdere oh, E tu cosa? No, non mi farai mai niente, vero? Perché se mi fai qualcosa Guarda che io ho la spada di topazio E te la infilo proprio Proprio lì Nella testa Questo fiore sarà proprio Il fiore preferito dei piromani um, Ok Ok sono molto cattivi Brutto schifoso, non ti permettere mai più di farmi questa cosa, chiaro? Si porta rispetto a Dunis Place Questo mi sembra un nuovo bioma, oh mio dio. Fa male, fa molto male, fa veramente, fa, fa veramente male Ho una cosa che si chiama virulenza Cioè, cioè e, e, sto morendo sta, e... no, no, no, no, non posso morire, non posso morire Non no, adesso, non adesso, ok, perfetto Tutto quanto viola, ma che bello Voglio essere io così tutto viola Però io sono d'oro, sono ancora più bello oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no so, so, Ditemi che sono stato stupido Ma porca puzzarda Io so che que con questa cosa posso volare mi sono sbagliato Porca puzzarda Come ci sono finito a cadere dall'alto io Ecco Adesso vai tu a nuotare Beh, Bravo Dunis Veramente bravo Adesso devo nuotare In mezzo a, a, ai pesci eh, Scogliattolo eh, Così a caso Senza niente Senza nessuno <ride> Lasciate like Grazie